Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questa puntata andrà, eh, sarà messa in chiaro per una breve parte, poi ci sarà la parte invece dove metteremo le spiegazioni molto più corpose e con tutte le citazioni bibliche nella sezione per abbonati. Allora, carissimi, innanzitutto vi ringrazio di essere qua presenti se non siete ancora iscritti al nostro canale pensate che sia opportuno non perdere nemmeno una delle nostre quotidiane missioni basta cliccare qui sotto e attivare la campanella e iscriversi al canale è gratis e... Allora, come avete visto dal titolo molti sono eh, le referenze di eh, nomi di funzioni di demoni anche nell'Antico Testamento. Oggi ne vedremo due a coppia, sono citati nel libro di Giobbe. Spesso a volte noi troviamo l'angelologia abbastanza sviluppata nel libro di Giobbe. Ricordiamo che è l'ultima stesura del libro di Giobbe, quella definitiva, quella con la quale noi facciamo tutti i conti i giorni, e quando leggiamo il testo, eh, nel testo masoretico, del terzo secolo avanti era volgare, quindi abbastanza vicina all'epoca di Cristo. E addirittura oggi anche nella Torah, cioè praticamente la stesse o le stesse la stesse, o le stesse citazioni anche nella Torah. Voi sapete che la Torah per i figli di Israele, libro Deuteronomio, parleremo, capitolo 32, versetto 24, è eh, il cuore della rivelazione, è la rivelazione per eccellenza. Di grado inferiore ci sono i profeti e sempre a livello chiaramente di ispirazione santa e canonicità, per ultimi abbiamo i Ketuvim e tra questi Ketuvim abbiamo proprio il libro il libro di giobbe ma iniziamo proprio con il libro di giobbe il libro di giobbe esattamente il capitolo 5 siamo nel capitolo 5 Tenemita, e elifasi il tenamita comincerà a rispondere a giobbe cercandolo di convincere per il proprio peccato e recita esattamente così siamo nel capitolo 5 versetto 7 chi Adam Leomal Yulad, ma l'uomo nell'affanno è generato. Attenzione, uvne Reshef, Uvnei Reshef, Igbiu Of, o Uff, sarebbe, e i figli di Reshef sono alti nel loro volare. È chiaro che noi, come spesso succede, possiamo tranquillamente tradurre lo vedremo dopo per Ketev, che abbiamo già visto nel Salmo 91, Ketev e Meriri, ehm, è chiaro che noi possiamo tradurlo con, con il nome tradotto dall'italiano dell'ufficio ebraico di Reshef, e potremo tranquillamente tradurlo, che ne so, fiamma, ecco, Mera ed è nome di demone. Essendo il nome di demone, l'ufficio... Che coprono tutti i demoni che svolgono l'ufficio di Reshef, hanno nei confronti dell'uomo una funzione di vaglio. Quando si, si dice che volano alti, colei che vola più alto del demone è la Torah. Quindi è in questa ottica, proprio in questa ottica, che i figli di Israele ricordano questo nome. Perché? Perché niente poco di meno che il cantico finale di Mosè prima della sua morte, nel capitolo 32 del Deuteronomio, cita proprio Reshef. In un vaticinio poetico, perché questo canto è un canto, una delle più belle forme liriche di tutto l'Antico Testamento, Mosè, poco prima di morire, dice così Miserahav ulchume Reshef, esausti, divorati dalla fame e da Reshef, Reshef e poi Veketev Meriri, che potremmo tradurre è distruzione ehm, amara, eh, distruzione eh, del, del meriggio sarebbe ancora meglio, il famoso demone del mezzogiorno, che tutta la tradizione monastica latina e greca, soprattutto greca, ha fatto proprio come cavallo di battaglia, per, mentre in Seriri siamo 90-91, per il combattimento spirituale contro le potenze del male, Ketev Meriri però si parla anche di Reshef. Mosè inserisce il nome di questi due demoni, di questi due uffici di vaglio e di prova verso i figli di Israele, polarizzandoli e immaginandoli in un futuro, peraltro così è successo specialmente per quanto riguarda la diaspora e la cattività babilonese, e poi c'è chi dice anche dopo, chiaramente nella, nella, nella Galut che è finita il 14 maggio del 48, Mosè è molto preciso perché riferisce che, anche se si può tradurre ovviamente de, Peste del pomeriggio eh, o peste della distruzione, ecco, di fatto questi nomi angelici indicano un vaglio, un vaglio che eh, i figli di Dio e i figli di Israele dovranno subire. Però ecco la cosa diciamo interessante, e nel testo di, di Beracot, siamo nella, nella, in una Mishnah. Foglio 5A, questa interpretazione, che non è mia chiaramente, per quello ve la, voglio, ve la voglio dare, i figli di Israele la vedono così, in chiave a protopaica, sentite, chi recita lo Shema sul letto, gli spettri si allontanano da lui, potrebbe essere una visione magica, una visione mitologica, va bene, non è quello il problema, quanto è detto, i figli di Ketev, anzi scusate, i figli di Reshev, elevano il loro volo, e la parola volare non può riferirsi che alla legge secondo quanto è scritto in proverbi 23,5, tu fai volare il tuo sguardo su di esso ed esso non è più la parola Reshef non può riferirsi che agli spettri quindi gli autori di questa Mishnah che sono del secondo secolo vedono dietro questa parola la funzione angelica di Reshef e li chiamano spettri da non confondersi con la leggenda dei fantasmi, che sarebbe l'anima che permane in questo mondo dopo la morte. Ma completiamo il testo di questa Mishnah. Ripeto, Berhot 5, foglio A. La parola reshef non può riferirsi, abbiamo visto, che agli spettri, secondo quanto è detto, estenuati dalla fame e divorati da reshef e da ketef meriri. Deuteronomio 32:24, vedete che anche il testo della Mishnah ci porta a questo. La funzione protopaica di dire lo Shema per gli ebrei è ricaduta paro paro nella tradizione cristiana, perché anche i cristiani recitano il simbolo niceno costantinopolitano, la famosa pietruzza bianca, la mattina, quando ancora deve albeggiare, e la sera, quando il sole è già tramontato e già le ombre della notte hanno steso il loro manto sul pianeta. Rav Shimon ben Laksh dice chi si occupa di Torah le sofferenze si allontanano da lui secondo quanto è detto di nuovo questo riferimento i figli di Reshef elevano il loro volo e la parola volo non può riferirsi che alla Torah secondo quanto fu detto tu fai volare il tuo sguardo su di esso ed esso non è più quindi Reshef non può significare che certamente sofferenze fuoco di sofferenze secondo quando fu detto estenuati da Reshef e divorati da Ketev Meriri. Gli rispose Rav Yohanan, è bello entrare in queste Mishnayot di 1800 anni fa, gli disse eh, come, come, come domanda Rav Jonathan: ma questo, cioè, questa, cioè che la legge lontana dalla sofferenza meditare la legge allontana dalla sofferenza noi diciamo invocando sempre il nome di Cristo allontana dalla sofferenza ma questo lo sanno anche i bambini delle scuole anche gli Eladim nelle, nelle perché fu detto ed egli disse se ascolterai la voce del Signore tu Dio e farai quanto ha retto agli occhi suoi e obbidirai i suoi precetti e osserverai tutti i suoi statuti nessuna delle malattie che ho posto in mezzo agli egiziani però sopra di te perché io sono il tetagramma e sono il tuo medico esodo 15 26 ma bisogna dedurre che bisogna dedurre che chiunque abbia la possibilità di occuparsi di torah e non lo fa il santo Baruch il codice Baruch, fa venire su di lui tristezza e sofferenza che lo avviliscono secondo quanto fu detto io divenni silente mancante di bene e il mio dolore divenne avvilente avvelen, avvel, salmo 39 versetto 3 concludiamo e bene la parola tov non può indicare che la Torah, secondo quanto è scritto, ecco un buon insegnamento vi ho dato, la mia legge non abbandonate, Proverbi 4.2. Quindi, secondo la tradizione ebraica, coeva ai tempi di Cristo, la meditazione e la recita a voce alta dello Shema, all'inizio della giornata, quando è ancora buio, e a fine della giornata, quando è già buio, l'equivalente per i cristiani, ho detto, è la professione di fede niceno-costantinopolitana, ha funzione protopica, quindi questi due demoni Reshef e Keteth Meriri, cioè il demone del mezzogiorno, con l'eventuale tra traduzione del termine che possiamo dire eh, il lampo, i figli del lampo, o i figli della peste, o il, le, lo sterminio che devasta il mezzogiorno, non mi interessa. Possono essere da tutti noi tenuti lontani dalla chiesa, dalle case. E della nostra vita attraverso questa preziosa indicazione coeva Cristo ecco perché anche negli evangeli e soprattutto negli evangeli la professione di fede quella che viene definita regno di Dio regno di Dio regno di Dio regno di Dio è così presente sulla bocca di Gesù regno di Dio era equivalente a fare la professione di fede e anche la preghiera chiamata oggi latefila per eccellenza che la mi dà per concludere vi devo dire anche una cosa interessante, tra lo Shema e la Midah, tra lo Shema e la Midah, quindi tra questi due mm, pilastri, riscontrabili anche nei Vangeli, chiaro che noi dobbiamo avere però gli occhi e le giudeo-cristiane per poterlo vedere, perché sennò ci passa tutto sott'occhio e non riusciamo a ricavare niente, tra lo Shema e la Midah, noi abbiamo anche Ashkivenu la Shkivenu. È, è una preghiera che serve certamente a collegare questi due pilastri. Ed è la preghiera che indica il facci ritornare, dacci la possibilità di tornare, non solo nella Città Santa, ma soprattutto di ritornare a te. Aschivenu avinu le shalom, facci tornare non, Padre nostro nella pace. È una preghiera bellissima che normalmente in sinagoga viene cantata. Bene, sperando di aver fatto a voi cosa gradita, ricordandovi nell'angelologia queste due eh, perle legate alla funzione protopaica dello shema, quindi per noi cristiani per la professione di fede, vi saluto e vi ringrazio e vi auguro un una buona settimana e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale fate girare il nostro link ciao alla prossima